Grazie Gabriele, è anche un'emozione essere qui, è una ragione di felicità, anche perché siamo qui incarnati, che era una cosa che attendevamo da tanto tempo. Allora, rovesciare la piramide. La classe dirigente attuale credo che non sia proprio in grado di concepire le piramidi, cioè il sublime estetico che c'è nella piramide. Però bisogna ricordarci che le piramidi sono delle tombe. Ecco, Io penso che il nostro obiettivo debba essere quello... Di trasformare questa piramide oligarchica nella tomba politica, eh, si intende, di questa classe dirigente mefitica. In realtà, sono 30 anni circa che la politica in Italia non c'è: perché non crede più a niente, hm? è una politica nichilistica, fondamentalmente è la politica dell'amministrazione del condominio, quindi va bene tutto. Eh, è la politica, è anche lo, hanno trasformato anche lo Stato in questo, funzionale al neoliberismo, cioè all'unica ideologia che pretende di, di avere diritto di cittadinanza e che nega però la possibilità di immaginare alternative e quindi anche di confliggere e quindi anche di, avere, di poter scegliere diversamente. Appunto, c'è il pilota automatico, votate, votate, tanto è inutile, però questo non l'ho detto io, l'ho detto chi adesso è al governo del Paese senza alcuna legittimazione politica e democratica. Il coronavirus che ci ha riguardato purtroppo, ancora ci riguarda quest'anno e mezzo, è come l'euro. Cosa voglio dire? Ma cioè, Questo è pazzo, no io sono profondamente convinto di questo, nel senso che il coronavirus come l'euro è stato trasformato in un assoluto indiscutibile. Per decenni non si è potuto parlare dell'euro, mm? ora un po' sì perché, anche perché sono talmente tante, le opere, gli scritti in cui si mette in luce che eh, ci sono delle ragioni, di asimmetriche, di, di, di, di contraddizione struttur strutturale al proprio interno, per cui accademicamente si può anche parlare, ma appena diventa un fatto politico, vedete la vicenda del veto a Savona, che non è una cosa derubricabile così con una, con una satina di spallucce, mh? sono i momenti decisivi della storia di questo paese eh? e se ne possono dedicare anche altri beh, no, il messaggio è questa questione non può essere un'agibilità politica e oggi il coronavirus io non sono tanto d'accordo sul fatto che non bisogna parlare del Green Pass perché è una vergogna è una vergogna che segna una deriva antidemocratica intollerabile io ancora non ho trovato una persona che mi abbia detto perché? Una categoria ampia di cittadini che esercita liberamente un diritto di scelta in assenza di obblighi o divieti, debba essere discriminata togliendoli o limitandoli fortemente i diritti. Questo significa calpestare al fondamento principi elementari di civiltà giuridica e direi persino di razionalità. Non ho trovato un argomento decente rispetto a questo. Ho trovato molto arrampicarsi sugli specchi che francamente mi suscita grande imbarazzo e anche amarezza e non voglio citare i nomi purtroppo, alcuni sono anche amici o lo erano forse. Quindi c'è un nesso c'è un nesso perché è l'assolutizzazione fondamentalistica di qualcosa di cui non si può discutere e ci sarebbero mille cose da dire, il tempo non c'è ma ci sarebbe molto da dire su entrambi, sull'euro e sul coronavirus e dall'altra è l'uso politico e mediatico che serve a creare una nuova forma di governo, tecnopolitica emergenzialista che nega la democrazia, bisogna metterselo in testa finché non capiamo che c'è una neutralizzazione strutturale di fatto della vita democratica e anche oggi dello Stato di diritto. Io sono convintissimo di una tesi che sono son contento di averla scritta tempo fa, eh? perché almeno lo studioso si prende la soddisfazione di dire cavolo avevo intuito una cosa, mm? si, comincia, si è cominciato con i diritti sociali si prosegue con i diritti politici, cioè con la sovranità democratica che è disattivata in Italia da un sacco di tempo, e si finisce con i diritti civili e le liber e libertà, anche quelle classiche, tradizionali. Il più grande nemico del, del, del liberalismo persino, della liberal democrazia, e io vorrei qualcosa di più, vorrei una socialdemocrazia, è il neoliberismo. Peraltro, alcuni studiosi intellettuali seri, liberali, questa cosa l'hanno capita da tempo. Però, però... Certamente chi non l'ha capita è eh, chi difende l'Italia del vincolo esterno, bisognerebbe fare un lungo discorso, il tempo non c'è. Io sono convinto che tutta questa storia, che segna la, de la profonda decadenza italiana, non è solo l'Italia, ma l'Italia è all'avanguardia, no? come laboratorio della, de della decivilizzazione, della negazione della democrazia e come laboratorio diciamo, del degrado fondamentalmente, perché è un fatto proprio generale. Il posto dove c'era una politica autonoma è stato trasformato nel posto dove non c'è nulla di politica, nulla. C'è il grado zero della politica e c'è il dominio. Mm? Non c'è politica ma c'è dominio. Noi siamo assoggettati a un dominio insopportabile e odioso. Il fatto che si manifesti in forme tecnocratiche mm, e con una vocettina non cambia la natura di questo dominio. E il fatto che ci sia un coro immondo intorno di gente improponibile che dovrebbe vergognarsi intellettuali e mondo mediatico, giornalisti, che segna proprio una, altro che riforma intellettuale e morale, cioè, come diceva Gramsci, è proprio una decadenza profonda intellettuale e morale, un, una, un conformismo, un'omologazione, un servilismo ripugnanti ecco il fatto che ci sia tutto questo non muta le cose una cosa non è meno vera se tutto dice che invece è vera anzi dovremmo francamente farci farci una riflessione eh? su queste cose cioè dovremmo anche dirci che bisogna proprio avere uno come dire scrollarci di dosso la paura e avere il coraggio di dire che il re è nudo di dire che quello che viene veicolato come vero assoluto è semplicemente il falso io penso questo, che in giro, di gente, tendenzialmente gente reale, non non morti, io li chiamo i non morti, I non morti sono quelli che non sono nemmeno mai incarnati, chiaro, gli zombie, quindi con quelli ci si può fare niente. Di gente, di gente reale, incarnata, che ha capito come stanno le cose, ce ne sia parecchia. Il problema è vero è quello che mi ha detto una signora al mare qualche tempo fa, ma mi è capitato un'infinità di volte, mi capita soprattutto con gli studenti. Sì, ma chi ci rappresenta? Dove andiamo? Chi ci organizza? E in questo c'è una specificità italiana, perché è vero che non è... Per carità, quello che è accaduto nel mondo, soprattutto in Occidente, nell'ultimo anno e mezzo, è molto significativo e indicativo. Ma c'è una specificità italiana, perché in Francia i sindacati sono in piazza a lottare. Qui no! Sono a svendere diritti elementari. Mi costa fatica dirlo, però bisogna dirla la verità. Quindi come si, come si ricostruisce questa alternativa? Perché c'è il bisogno di un'alternativa, c'è un pezzo di paese, nemmeno piccolo, che non è rappresentato. Certo, lo si fa in un modo solo, con il coraggio, appunto, con il senso della coerenza e della verità e cercando di far crescere un vento che spazi via il puzzo, come lo chiamava Paolo Borsellino, di una classe dirigente mefitica, la frutta, in realtà disperata e per questo incattivita, è l'incattivimento del neoliberismo che sta portando a questa stretta, profondamente antidemocratica. E con la forza, però. La forza vuol dire che appunto bisogna capire come si fa, una volta che hai chiaro l'obiettivo, a portarla avanti pezzo per pezzo perché è vero che, due anni che dopo due anni e mezzo dell'ultimo risultato elettorale con tutti i limiti c'è un governo che è esattamente l'opposto di quello per cui avevano votato gli italiani e questo vuol dire che c'è un problema grande di alleanze, di contesti, di potere, non bisogna aver paura di usare la parola potere se si vuole contrastare il potere che c'è dobbiamo costruire un'energia politica, una forza e un potere nostro che anche con realismo sposti i rapporti di forza e imponga perlomeno un compromesso che credo sia al massimo che si può fare oggi altrimenti saremo schiacciati questa è una ristrutturazione del capitalismo, la posta in gioco è mantenere in piedi un sistema che in realtà ha fallito e eh, ha la frutta e che temo, mostre mi sembra anche ottimista io sento venti di strategia della tensione sullo spread, eh? sento discorsi sul debito, fra poco ci verrà chiesto il conto, prepariamoci, il conto significa... Non è detto che crolli in parcatura dell'euro, ma significa se la volete tenere in piedi, e tanto voi la volete tenere in piedi, no perché siete autolesionisti, come mi disse una volta Wolfgang Streck che avevo invitato a Napoli ai suoi studi filosofici, ma io non capisco come voi italiani state facendo questo. Perché siete così autolesionisti? Eh? Eh, il, auto, il nuovo autolesionismo, il nuovo capitolo sarà ancora più feroce di quello precedente, perché implicherà dei tagli feroci. A quello che è già distrutto, lo Stato sociale, questi ci raccontano, non voglio neanche nominarlo quello là, che stanno ricostruendo la sanità, che fanno tutto in nome della sanità. Hanno dato un contributo fondamentale a distruggerla. Loro, loro. Ed è intollerabile che chi ha distrutto lo Stato sociale, in nome dell'Europa, ha, ha contribuito in maniera decisiva. Adesso si faccia pure bello e si copra di moralismo senza morale. Ecco, quello di cui abbiamo bisogno è di un senso etico-politico vero e non del moralismo senza morale.